Salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video. Ormai sono quasi due anni perché a novembre saranno due anni che sono uscite le console di nuova generazione cioè la Xbox serie X e la PS5 e con l'avvicinarsi del loro secondo Natale eh, sicuramente questi prodotti nel periodo natalizio ovviamente dove danno il meglio di sé dal punto di vista delle vendite. Eh, e ancora oggi, dopo due anni, però siamo qua a domandarci: è meglio acquistare Xbox Series X o PS5. Io, ragazzi, ho acquistato Xbox Series X e oggi cerco di spiegarvi perché ho scelto Xbox Series X, anche se eh, non c'è un motivo per cui ragazzi acquistate quella perché è meglio dell'altra. No, qua siamo in un mondo eh, completamente diviso, come può essere iPhone, Android per i telefoni, Mac e Windows per i PC, eh, qua ragazzi è la stessa identica cosa. Non c'è una console che prevalica sull'altra, ci sono solo eh, delle motivazioni personali che secondo me vanno valutate quando l'andiamo ad acquistare. E oggi appunto cercherò di spiegarvi perché io ho acquistato Xbox e non PS5. Allora partiamo dalla reperibilità. Eh, come sapete PS5 a distanza di due anni non è ancora reperibile in maniera semplice o bisogna mettersi in coda a delle liste eh, nei vari store eh, ufficiali, o se no bisogna andarla a comprare da degli store, sì, eh, reali. Ma che aumentano il prezzo in maniera anche abbastanza importante, perché comunque queste console di partenza avevano un prezzo praticamente uguale: Xbox Series X 499 euro e eh, PlayStation 5 499 euro. Circa un mese fa, però, PlayStation ha aumentato il prezzo della sua PS5 di 50 euro, quindi adesso la PS5 costa un prezzo ufficiale di 549 euro quindi 50 euro più di Xbox eh, ma questo non è abbastanza il problema è il prezzo che viene pompato dai vari rivenditori eh, che eh, la vendono intorno ai 750 800 850 euro che realmente ragazzi è una truffa e una ladrata incredibile perché comunque eh, ps5 non vale più di Xbox dal punto di vista delle prestazioni delle caratteristiche eh, del risultato finale dell'utilizzo anzi Anzi, eh, sotto certi aspetti, Xbox eh, magari è pure meglio, eh, però è moda e PS5 è moda ed è questo che rende eh, possibile appunto speculare eh, così tanto su quella console. Un po' come succedeva con gli iPhone quando si facevano fatica a trovare, quindi eh, erano venduti sui vari store a prezzi più alti di quello che era il suo prezzo reale, cioè un po' una cosa di questo tipo. Quando un prodotto eh, diventa moda è facile poi andare a, a specularci sopra. Allora, questo era il discorso reperibilità e come avete capito Xbox Series X attualmente la si riesce a trovare tranquillamente nei vari store ufficiali. E già questa è una cosa da non sottovoltare, il prezzo l'abbiamo appena detto e poi un discorso da non sottovalutare che a me importava davvero tanto era anche l'aspetto estetico e il design della console. Xbox Series X ha un aspetto veramente semplice, eh, Microsoft ha voluto apposta creare una console che eh, si integrasse eh, nell'ambiente, nell'abitazione, eh, sopra i mobili, cioè che non fosse un oggetto appariscente, infatti ha fatto una console secondo me bellissima, minimal ed è una cosa che mi piace veramente un sacco ed è uno dei motivi eh, per cui comunque ho optato anche per Xbox mentre PS5 ha questa linea eh, diciamo di un oggetto eh, che deve apparire e deve farsi vedere con dimensioni molto importanti con un design con un colore eh, bianco e nero che attira l'attenzione ma soprattutto con una forma molto particolare e dimensioni importanti mentre Xbox ragazzi guardate come si integra bene nel mio mobile della sala dove ovviamente Ovviamente c'è tutto, c'è il surround, eh, c'è la switch, c'è il giradischi e ragazzi c'è un'integrazione totale. Quindi eh, quando arriva qualcuno nella mia abitazione eh, non dice ma cos'è quell'oggetto lì che non c'entra un cavolo con tutto il resto. No ragazzi è perfettamente integrato perché comunque anche i Xbox come Playstation si possono mettere sia verticale che orizzontale. Eh, e vi assicuro che avere una console che comunque dovete lasciare in sala per tanto tempo, perché comunque quando la si acquista non è che è un oggetto che lasciate lì due o tre giorni, quindi è un oggetto che rimane lì parecchio, parecchio tempo, magari anche anni. Quindi più integrato è eh, in quello che è il contesto della vostra abitazione, secondo me meglio è. E questo soprattutto per mantenere un'armonia familiare con il sesso femminile. Un altro discorso che va valutato all'acquisto è sicuramente la retrocompatibilità. Xbox da questo punto di vista ha tanta roba perché ha reso la sua console compatibile con tutte le console passate partendo dalla prima Xbox passando poi ad Xbox 360 ad Xbox One ragazzi lei è completamente compatibile con tutti i giochi che poi potrete utilizzare e scaricare tranquillamente con il Game Pass ma di questo parleremo tra poco. PS5 qua invece molto più limitata eh, nel retro compatibilità eh, dei giochi quindi da questo punto di vista sicuramente Xbox tanta tanta roba e in più Xbox anche dal punto di vista del controller eh, ovviamente qua abbiamo un controller nuovo nell'Xbox serie X, anche se il design e l'aspetto ricorda eh, sempre i suoi predecessori, che rimangono compatibili con lei. Se avete un controller della serie eh, 360, ragazzi, è compatibile con questa Xbox. Se avete un controller dell'Xbox One, è compatibile con questa console. E questo, ragazzi, è un altro aspetto da non sottovalutare se avete già eh, dei pad in casa. Mentre con PlayStation non succede, bisogna con PS5 avere il suo nuovo controller. È vero che il nuovo controller PS5 è un controller che sembra più curato, più finito, Xbox è un po' più grossolano però dal punto di vista dell'utilizzo vi assicuro che tanta tanta roba anche questo controller di casa Xbox, anche se sembra un po' più grossolano, meno curato, eh, meno fine eh, rispetto a quello che è il nuovo controller della PS5. Parliamo di quello che sono le prestazioni e le sue caratteristiche tecniche. Entrambi ragazzi hanno bene o male le stesse caratteristiche tecniche, eh, le prestazioni molto simili. Xbox è un pochino più performante eh, fatta con i vari test che sono stati fatti sempre eh, da chi le, diciamo, le analizza fino in fondo però sul risultato finale, ragazzi, abbiamo bene o male lo stesso prodotto. Nessuna delle due è superiore all'altra. Nessuna delle due è inferiore all'altra. Siamo molto simili per quanto riguarda appunto le caratteristiche e le performance delle due console. Quindi da questo punto di vista è sicuramente un pareggio e poi abbiamo di sicuro da valutare quello che sono le esclusive. Cosa vuol dire esclusive? Che le console al giorno d'oggi si basano molto sulle esclusive, cioè alcuni giochi vengono prodotti Solo per quel marchio di console ed è questo sicuramente una cosa che fa pendere molto l'ago dalla bilancia da un prodotto all'altro se quelle esclusive ci interessano ovviamente nel mio caso personalmente per quanto riguarda le esclusive PS5 non mi interessavano quindi non era uno di quei motivi che mi avrebbe fatto scegliere PS5 eh, quindi non l'ho messo in considerazione ma tanti utenti sicuramente hanno la necessità di utilizzare o meno un determinato gioco che è di una console o di un'altra non so per esempio PS5 a Gran Turismo 7 ovviamente qua non l'abbiamo qua però abbiamo Forza Horizon 5 un gioco di macchine altrettanto incredibile eh, qua abbiamo halo che però non è disponibile su PS5, su PS5 abbiamo Spider-Man che qua non è disponibile e poi altri giochi che sicuramente PS5 ha come esclusiva mentre Xbox come esclusive ne ha sicuramente qualcuna in meno anche se eh, tante sono in arrivo con il nuovo anno e dall'anno prossimo potrebbe cambiare come esclusiva magari anche lui eh, quello che è Call of Duty perché come sapete Microsoft sta acquistando un sacco di software house quindi acquistando Activision Blizzard eh, potrebbe prendere come esclusiva eh, Call of Duty o magari decidere comunque di distribuirlo anche per PS5 ma questi sono altri discorsi eh, quindi per quanto riguarda appunto il discorso esclusivi dipende molto da questo perché poi ci sono un sacco di giochi che sono la maggior parte dei giochi che utilizzo io che non sono esclusiva né di uno né dell'altra non so FIFA che è il mio gioco preferito ovviamente non è esclusiva di nessuno Call of Duty come abbiamo appena detto attualmente non è esclusiva di nessuno, Assassin's Creed eh, che uscirà adesso con il nuovo anno la nuova versione di questo gioco che secondo me è strepitosa eh, anche questa non è esclusiva di nessuno. Quindi dipende molto eh, da questo il discorso esclusive se vi interessano o meno di una o dell'altra. Un discorso che eh, a me piace molto è anche le interfacce con cui si impongono le console dal punto di vista grafico eh, nel loro menu del software di gestione della console. Xbox a me è sempre piaciuta di più perché io sono un, un diciamo più un fan Xbox perché sono partito con la prima Xbox, poi Xbox 360 poi ho abbandonato Xbox con, eh, quando è uscita la One, ho preso PS4 e poi eh, invece sono ritornato a Xbox con la serie X, quindi io ho sempre preferito un po' di più Xbox. E quindi come stavamo dicendo l'interfaccia grafica di Xbox a me piace sempre tanto, è intuitiva, è facile, eh, non è complessa nei menu quindi un altro aspetto che a me piace molto, almeno per i miei gusti personali, perché ovviamente alla fine di tutto quello di cui stiamo parlando oggi sono gusti personali come abbiamo detto perché eh, a livello di prestazioni siamo sì, molto molto simili. Un vantaggio importante che abbiamo con Xbox è questo, Xbox Game Pass, è questa diciamo funzione che ha Xbox che ci permette di accedere ad un catalogo, ovviamente pagando mensilmente una cifra che nella versione quella top è di 12,99 euro. che è quella che ovviamente vi consiglio perché ci dà la possibilità uno di giocare online senza pagare un altro abbonamento e la possibilità di scaricare eh, nell'hard disk della nostra console un sacco di giochi ma non giochi quelli vecchi quelli passati ovviamente ci sono anche quelli perché possiamo andare a scaricare i giochi della prima Xbox dell Xbox 360 ma potremmo scaricare un sacco di giochi di quelli arrivati da poco sul mercato infatti vi faccio vedere eh, quelli che ho installato io in questo momento cioè guardate di tutti questi giochi che vedete qua l'unico che ho acquistato separatamente perché non era possibile attualmente scaricarlo col Game Pass è FIFA 23 ma tutti gli altri Forza Horizon, It Takes Two Guardiani della Galassia, Mortal Kombat, Sniper Elite 5, cioè veramente, cioè, guardate eh, che scelta di giochi che ho potuto scaricare e ce n'è ovviamente una lista infinita, adesso vi faccio vedere giusto per farvi capire perché è giusto anche che capiate cos'è Game Pass e è una di quelle cose che potrebbe far molto pendere l'ago dalla bilancia nella scelta, cioè Guardate che possibilità, appena arrivato da circa due giorni questo Persona 5 Royal, che è attesissimo, è anche questo scaricabile gratuitamente, perché comunque non paghiamo il costo del gioco, che come sapete comunque un gioco può costare dai 50, 60, 70 euro e avete un gioco solo. Qua pagate 12,99 euro al mese ma avete la possibilità di scaricare un'infinità di giochi e soprattutto, la possibilità di avere giochi che si aggiungono in continuazione giocare a giochi vecchi e poi la possibilità anche di giocare online che è incluso in questo 12,99€ e questo servizio eh, di Microsoft è sicuramente un servizio pazzesco dal punto di vista eh, dell'utilizzo di una console di nuova generazione che ha un hard disk eh, che viaggia di brutto e un'altra cosa da non sottovalutare appunto avendo la possibilità di scaricare tanti giochi, di provarvi dicendo, è il Quick Resume che ha microsoft c'è cioè la possibilità di giocare a un gioco esco torno nel menu una volta che torno nel menu principale cioè questa schermata scelgo l'altro gioco e via parte subito cioè non lo carica neanche parte da dove mi ero fermato cioè, ma non dal salvataggio proprio da dove ero uscito in quel momento dal gioco cioè è fantastico questo passaggio velocissimo senza tempi di caricamento è veramente allucinante se poi pensiamo che Game Pass ce l'hanno attualmente 25 milioni di utenti capite che è un servizio che sicuramente funziona e Microsoft lo sta sfruttando benissimo PS5 ci sta arrivando adesso perché comunque ha capito che era uno di quei servizi che faceva scegliere Xbox piuttosto che PlayStation adesso ha lanciato questa nuova versione di playstation plus che è un servizio simile ma che non c'entra ancora niente con questo non abbiamo giochi nuovissimi eh, non abbiamo un catalogo di questo tipo cioè è ancora acerbo non è detto che mai diventi così quindi per adesso questo servizio Xbox almeno due o tre passi avanti lo è sicuramente. Poi con entrambi c'è la possibilità eh, di giocare da remoto. Cosa vuol dire? Che se noi andiamo a installare l'applicazione Xbox nel nostro smartphone o tablet o l'applicazione PS5 eh, nel nostro smartphone o tablet, possiamo giocare eh, direttamente eh, nel nostro telefono, nel nostro tablet, alla nostra console. Cioè eh, il nostro dispositivo si collegherà tramite la rete internet, alla nostra console, quindi viaggeremo all'interno di questo menu con i nostri giochi, le nostre eh, preferenze, cioè tutto sarà un viaggiare con il controller eh, che viene abbinato, perché comunque lui si abbina tramite il Bluetooth a un telefono Android, a un iPhone, a un iPad o a un tablet Android, quindi potremo con il nostro controller eh, utilizzare il menu e eh, giocare e via dicendo, stando ovunque, basta che ci sia una rete internet performante, quindi che sia una rete internet 4G, che sia una rete internet fissa, quindi potremo stando ovunque utilizzare la nostra console che è nel nostro salotto di casa o nella nostra camera. E questo è veramente pazzesco, cioè è allucinante sia per una che per l'altra, proprio il concetto eh, di dove si è arrivati, questa possibilità che è davvero allucinante. E poi c'è eh, la possibilità invece cloud che viene data da Xbox, che eh, non è anche questa una cosa da sottovalutare, cos'è? La possibilità di utilizzare, eh, i giochi direttamente da un cloud di Microsoft. Questo lo si può fare tramite PC, eh, tramite telefoni Android, non è supportato attualmente telefoni iPhone o iPad, quindi solo eh, dispositivi Android o eh, PC o ragazzi con la nostra Xbox. Infatti se io dovessi entrare eh, dentro a Xbox Game Pass, e questa funzione cloud è sempre inclusa in Xbox Game Pass, quindi eh, noi possiamo avere questo servizio, anche se non abbiamo un Xbox, eh, sia chiaro. Quindi possiamo andare a utilizzare un gioco, supponiamo di utilizzare questo, che non ho installato, ma è, eh, vedete che c'è, installa, perché non l'ho installato, ma mia figlia lo sta utilizzando. Come lo sta utilizzando? Lo sta utilizzando da qua, su Riproduci. Vedete che c'è una nuvoletta? Se io vado a cliccarci sopra, vedete, Cloud Gaming. Questo cosa vuol dire? Che il gioco parte da un cloud, quindi non viene installato il gioco nella console, non ci occupa spazio, e possiamo giocare tranquillamente e ovviamente il caricarsi del gioco eh, e tutto sarà in proporzione alla rete internet. Tutto questo in versione beta, infatti vedete che lì in alto c'è scritto beta perché è un servizio eh, che non è partito da tantissimo. Eh, il gioco sta iniziando, questi tempi di caricamento del gioco variano ovviamente in base al tipo di gioco e alla rete internet quanto è performante, ma vedete che ormai il gioco sta per partire. Se io vado a cliccare A, il gioco adesso eh, faccio l'accesso e dovrebbe iniziare il caricamento in corso eh, e il gioco a questo punto partirà. Eccolo qua che è partito e questa è un'altra cosa interessante. Uno perché eh, aspettate che esco da qua e questo è interessante perché uno possiamo provare tutti i giochi di questo Game Pass senza installarli tutti perché comunque installare un gioco al giorno d'oggi sapete che sono tanti giga quindi eh, occupano un sacco di spazio nel nostro hard disk che è di un terabyte però eh, con quello che sono le dimensioni dei giochi al giorno d'oggi, non è che ci voglia tanto andarlo a riempire, quindi potremo provare tutti questi giochi che ci sono su Game Pass, perché poi magari sono giochi che non ci interessano, magari li proviamo, poi diciamo ah, no, vabbè, non è il mio genere e via. Quindi li possiamo provare così eh, velocemente poi se dovessero proprio piacerci, allora magari ce lo scarichiamo e ce lo teniamo installato. Quindi ragazzi, eh, questo era solo un video, eh, perché so che ormai il Natale non è così lontano e stanno pensando di acquistare una delle due console. Eh, io vi ho spiegato perché ho scelto Xbox, cos'è Xbox secondo me, più, eh, di PS5, eh, quali sono le mie motivazioni per cui ho scelto Xbox, poi come ho detto una non è meglio dell'altra, una non è peggio dell'altra ed è questa la cosa brutta perché se fosse stata una meglio dell'altra era facile scegliere. Qua bisogna scegliere eh, non tanto le prestazioni delle due console quanto quello che sta intorno alle due console, che sia l'estetica, che sia la disponibilità, che sia il prezzo, eh, che sia appunto le funzioni, e i servizi che ci vengono dati. Cioè tutto questo eh, è quello che realmente fa pendere l'ago della bilancia sulla scelta di queste console, mentre lei eh, Nintendo Switch è una cosa a parte, lei vive per delle caratteristiche sue, eh, ha delle funzioni sue, non è performante come le console Sony e Microsoft, ma vive di titoli suoi, ha dei titoli veramente unici eh, che solo Nintendo ha e ovviamente lei ha un mercato suo che si affianca alle altre due console ma eh, è un prodotto che eh, ci sta affiancato appunto ad una delle altre due console cioè lei completa veramente eh, l'utilizzo del gaming mentre le altre due si sovrappongono e bisogna un po' scegliere quale, mentre lei ovviamente ha un'identità sua quindi può stare tranquillamente integrata eh, nel nostra idea di gaming e di videogioco appunto per le possibilità che ci viene data eh, sia come utilizzo che come appunto disponibilità di giochi solo Nintendo. Quindi ragazzi spero di essere è stato chiaro su perché io ho scelto Xbox e non PS5 se tutto questo mio video vi è stato utile vi è piaciuto e l'avete trovato interessante lasciatemi un grosso pollice su seguitemi su Instagram dove porto tante novità spoiler, eh, location dove vado a far volare i miei droni, tantissime cose arrivano su Instagram quindi vi invito a seguirmi sul mio profilo Instagram, sempre se vi va ragazzi iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale dove posto tantissimi coupon sconto riguardanti i droni e tutta la tecnologia in generale ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo